Grazie, eh, l'impegno costante di, di questa amministrazione è sicuramente stato, eh, è quello di mantenere viva e presente la memoria della Shoah e dello sterminio programmato di 6 milioni di ebrei e delle dinamiche poi che hanno portato questi eventi storici, anche eh, promuovendo insomma attività formative diffuse eh, non solo all'interno insomma del, di, della struttura dedicata eh, alla, eh, di cui stiamo parlando oggi al, al museo in attesa che venga realizzato il museo della Shoah eh, ma anche all'interno proprio di tutti i territori municipali per il quale insomma si sono promosse diverse iniziative proprio per consentire e contribuire alla promozione e alla diffusione di quelli eh, che sono i valori dell'uguaglianza, della pace dei popoli eh, con l'affermazione insomma di quello che è il principio della fratellanza, eh, dell'accoglienza, delle diversità eh, contro ogni forma di razzismo e discriminazione tra gli uomini. E come dicevano i miei colleghi, ringrazio insomma, con l'occasione il vice sindaco, e i colleghi dell'opposizione con cui eh, si è portato avanti un dibattito proficuo anche in sede di commissione. Con eh, l'approvazione di questa delibera rinnoviamo la concessione alla fondazione del museo della Shoah Hollus che avrà appunto eh, in gestione eh, lo spazio della Casina dei Vallati per altri tre anni, una soluzione eh, temporanea in attesa che venga costruito il nuovo museo della Shoah, che, eh, il cui diritto appunto scade il 31 dicembre insomma, che sta arrivando. L'opera museale, eh, da quanto è emerso in sede di commissione, si trova ormai nella fase di verifica del progetto esecutivo dell'appalto integrato. Comunque eh, sicuramente noi continueremo a eh, seguire anche questo tipo di progettualità e comunque le alternative possibili. Come amministrazione capitalina riteniamo appunto eh, necessario e doveroso continuare a dare alla Fondazione la possibilità di svolgere le proprie attività e che sosteniamo eh, e favoriamo per mantenere appunto viva la memoria e promuovere appunto la tolleranza religiosa, sociale e culturale. Per questo voteremo sì e come sono sicura che come già avvenuto in sede di Commissione eh, ci, ci sarà occasione insomma, di riscontrare un voto unanime anche in Assemblea. Grazie a tutti. grazie presidente